Allora, oggi, come dice il titolo, parliamo di basi dati, o meglio, parliamo di come fare a utilizzare le basi dati, accedere alle basi dati dall'interno dei nostri programmi, in modo da poter anche cominciare ad affrontare problemi che non siano problemi su dati inventati o creati a caso inseriti a mano, ma su dati che abbiano anche una certa corposità, in termini di. Di, di numero, di record numero di valori perché ovviamente la, il problema dell'efficienza delle strutture dati si pone quando hai tanti dati con cui lavorare e non solo la corposità la, eh, numerica ma anche la significatività cioè nel senso che se devi rappresentare dei dati che abbiano un qualche significato o qualche, questi li hai da qualche parte in qualche fonte dati esterna non te li inventi quindi vorrà dire che cominceremo a fare dei problemi che degli esercizi perdone, che servono a qualcosa. Ehm, allora, iniziamo dall'inizio, da quelle che sono eh, le librerie Java, in particolare la libreria JDBC, che si utilizza per, quindi com è capiremo come è strutturata, che si utilizza per poter accedere a una varietà dati. Vedremo quali sono i passaggi pratici di fatto le porzioni di codice che ci servono nei vari passaggi per poter accedere, alla fine è molto semplice, e poi vedremo, questi sono i punti 1 e 2, alla fine del punto 2 potremo già cominciare a fare qualche semplice esempio. I punti 3, 4 e 5, il 5 non lo trattiamo di sicuro oggi, il 4 non lo so, ehm, se ci arriviamo, ma sono eh, ottimizzazioni, miglioramenti successivi quindi come usare meglio quella libreria andando a approfondire alcuni aspetti che sono quelli di architettura del software, di eh, prestazioni, sicurezza eccetera eccetera, no? ci arriviamo per gradi. Questo è un percorso che poi accompagniamo ovviamente con degli esempi. Partiamo dall'inizio. JDBC cos'è? È, è una, una delle tecnologie che si sono sviluppate già sin dalle prime versioni di Java, eh, in teoria la sigla storicamente significava Java Database Connection o qualcosa di questo genere. Adesso guardate i documenti ufficiali vi dicono che non significa nulla come sigla, è semplicemente un nome proprio. No? Quindi prendiamolo così, JDBC. Eh, lo scopo di questa parte di tecnologia che poi si concretizza in alcune librerie è proprio quella di permettere alle applicazioni Java di accedere a dati accedere in lettura e scrittura ai dati che sono memorizzati in database di tipo relazionale quindi voi siete reduci più o meno felici di un corso di basi dati dovete essere felici perché fatto i base dati sono un componente essenziale di tutti diciamo, i sistemi software odierni eh, per cui sapete che è possibile strutturare informazioni in modo relazionale di strutturare le tabelle eh, su un server famoso DBMS System, voi però se non, se non ricordo male avete usato ora qualche esercitazione, avete usato MySQL in qualche altra esercitazione, divers, diversi tipi di software di gestione dei vari dati, ma in ogni caso tutti i vari strumenti lavorano sul su linguaggio SQL e permettono di essere interrogati in qualche modo attraverso query SQL. Okay? Noi impariamo a fare questa stessa cosa da applicazioni Java. Eh, nel corso di Lioi utilizzerete la stessa cosa quindi database MySQL da invece applicazioni web di fatto continuando all'accenno che avete iniziato già nel corso di base di dati eh, quindi in entrambi i casi vediamo due modi diversi di ottenere la stessa cosa in linguaggi diversi in ambienti diversi voglio poter inserire, interrogare e modificare i contenuti di una base di dati poi, nel nostro caso, questi dati che cosa servono? Beh, serviranno ovviamente per alimentare gli algoritmi di gestione, ottimizzazione, ricerca, quello che vogliamo, che lavorano sui nostri dati. E quindi, in ultima analisi, permettono di essere letti e scritti dall'utente. Cioè, questi dati li andiamo poi a infilare nell'interfaccia utente, oppure inseriamo nel database raccogliendo i dati che arrivano dall'utente. Quindi, fare, dovremo a un certo punto fare il percorso completo che va dall'utente l'interfaccia utente, l'algoritmo, la libreria JDBC, il database, no? tutti quei vari passaggi, quindi cerchiamo poi anche di, stiamo creando un castello con molti piani, no? un piano alla volta, ma eh, abbiamo cominciato a costruire i piani alti dell'interfaccia utente, adesso ci stiamo occupando dei piani bassi, del database, e poi più avanti ci occuperemo dei piani intermedi, che sono un po' eh, strutture dati, ma poi soprattutto gli algoritmi, che cominceremo dopo questa parte qua sui database. Um, per noi che facciamo applicazioni grafiche, non applicazioni uh, web, uh, quindi questa presentazione qua in modo, intanto si riporta dicendo se l'applicazione web se è un'applicazione grafica, cosa facciamo? Uh, di fatto noi usiamo questa tecnologia JDBC e la possiamo usare in due modi diversi, poi ci ragioneremo esempio per esempio, ma uh, Immaginate di avere un database che ha delle informazioni e, giusto per avvicinarsi agli esempi che faremo più avanti, eh, vi ricordate l'esercizio del, del gioco dell'impiccato che avevate in laboratorio? no? Allora, lì è un esercizio che lavorava da solo. Immaginate di poter avere invece accesso a un dizionario di parole. No? Di avere un file, o oh, non un file, ma una tabella di un database e più, più tardi la costruiamo insieme, in cui ci siano memorizzate tutte le parole della lingua italiana. Allora il giochino diventa più interessante perché puoi fare in modo che la parola segreta venga effettivamente scelta dal programma. Ne devi scegliere una a caso dall'elenco di tutte le parole. Allora, ragionando su questo esempio, uno potrebbe impostare il programma in due modi diversi. Modo 1. Quando il programma si avvia, legge dal database tutte le parole e se le mette in una collection, che sia una lista, che sia una mappa, dipende poi di cosa dobbiamo farci. Dopodiché chiude il collegamento col database e da quel momento in avanti si disinteressa del database e lavora con questi dati che ormai si è caricati in memoria. A cui magari poi sceglierà insomma, una parola a caso per fare eh, eh, permettere all'utente di, di tentare di indovinare. Seconda possibilità. Secondo modo diverso di approcciare il problema, è quello di dire, no, i dati rimangono nel database. E ogni volta interrogo il pezzettino di informazione che mi serve. Che mi serve. Quindi voglio sapere una parola a caso, farò una query che mi estrae una parola. In realtà estraggo un numero tra uno e il massimo numero di parole e vado a prendere la riga corrispondente del database voglio sapere quali sono tutte le parole di cinque lettere che iniziano con A e finiscono con F? Eh, farò la query che chiede al database esattamente quello. Quindi si può ragionare in, due, in questi due modi opposti. Da un lato il database mi serve all'inizio per caricarmi i dati poi ci lavoro io e il database non lo guardo più. Dall'altro invece il database contiene i dati il programma non li ha mai tutti letti, scritti, memorizzati nelle proprie strutture dati ma accedo ogni volta che mi serve. Quindi ogni volta che mi serve qualcosa, chiedo al database. Guarda, mi serve questo, mi serve quest'altro. E farò tutta una serie di tante query più piccole, piuttosto che una grossa quirona gigantesca all'inizio. Ehm, qual è meglio? Vabbè, dipende. Dipende dai casi. Ci sono dei problemi, dei casi per cui è necessario, indispensabile per poter far funzionare l'algoritmo, avere tutti i dati. E allora in quel caso li devo leggere tutti all'inizio, basta. Eh, ci sono dei casi invece in cui tutti i dati sono troppi. Magari parliamo di 200 GB di dati, poi magari me ne servono tre, ma leggere tutti i 200 GB all'inizio per avere poi tre dati è uno spreco di risorse e poi magari mi fa crescere troppo la dimensione del programma, l'occupazione di memoria del programma, e non mi si sta più l'efficienza dal punto di vista della memoria è chiaramente molto più bassa. D'altra parte, se devo fare tantissime piccole query, un conto è andare a interrogare una struttura di dati interna, un conto è andare a fare una query in un database che poi a sua volta poi mi dà il risultato. Sicuramente più lento. Allora, magari è più efficiente se ho i dati in memoria piuttosto che avere su DB. D'altra parte, avere i dati in memoria mi dà una intelligenza in nel del navigare, nel ricercare tra questi dati, che dipende assolutamente da me. Se io ho fatto le strutture dati furbe, sarò efficiente a trovare le informazioni che mi servono. Se non sono così bravo a fare strutture dati, eh, magari trovo il risultato, ma facendo un triplo loop dato che porta via un tempo odn al cubo. Mentre invece il database fa quello di mestiere. Quindi, quando voi fate una query, anche complicatissima in SQL, eseguire quella query in modo ottimale, più efficiente, è il problema su. Quindi se dovete fare interrogazioni complesse, fidatevi di chi fa il suo mestiere. E quindi fidiamoci del fatto che se la query è semplice, ma il dato ce l'ho già, lo posso vedere in memoria, ma se la query è complicata da andare a confrontare dati, fare degli ordinamenti, dei confronti, beh, facciamolo fare database, che sicuramente, oh, sicuramente non esiste molto probabilmente più efficiente di noi, è stato implementato in modo più efficiente. Quindi poi di volta in volta dobbiamo ragionarci su qual è l'approccio migliore. Di base dobbiamo essere in grado di parlare con questo database. Se poi ci mangiamo i dati, lavoriamo in casa oppure lavoriamo in contatto continuo col DB, dipende dall'applicazione. Ehm, allora, JDBC è la tecnologia di base in Java per accedere appunto ai DB relazionali. Um, le funzioni, le classi che ci servono sono in due, pa in due package che si chiamano java.sql e javax.sql okay? Quindi alcune le, le più vecchie sono in java.sql e javax.sql sono quelle che sono state introdotte, introdotte nelle versioni di fatti eh, tra di, di, di, di JDBC ma per noi è abbastanza indifferente dove si trovano. Questi sono i package come vedete java e javax sono i package che contengono, diciamo così, le tecnologie di base del linguaggio, no? quindi fa parte del linguaggio, non sono librerie a parte, sono librerie che sono già presenti all'interno della JTK. Ehm, cosa fanno queste librerie? Beh, di fatto cercano di, non cercano, riescono, mirano a standardizzare il meccanismo di accesso al database. prendiamo l'esempio di due database che ho citato prima Oracle e MySQL ecco dal punto di vista concreto cosa fa MySQL quando lo lanciate? è un programma, un servizio che è in esecuzione su una macchina come faccio a mandare le query a quel database lì? dove gliele metto? non allora, conto se avete l'interfaccina grafica che vi permette di inserirla ma anche l'interfaccia grafica lì come gliele manda? Al database. Il database è un processo a parte, separato, è un'applicazione indipendente. E beh, qualunque database avrà un suo meccanismo, un suo protocollo per poter accettare comandi, accettare query, perché se no non servirebbe nulla a nulla un database che non parla con nessuno. Ogni fornitore di database ha inventato un metodo diverso, tipicamente apre una connessione su una determinata porta, nel caso di MySQL è la porta 3306, se non l'hai modificata. E su quella porta ti autentichi, dai il username, dai lo password, dici quale database che vuoi usare e poi gli mandi le query. E come fai però a impacchettare tutte queste fasi qua di autenticazione, inviare le query, ottenere risultati? Beh, chi ha inventato MySQL si è inventato un modo per farlo. Ti ha fatto un protocollo di comunicazione col database. E chi ha fatto Oracle? Anche. Ma sarà diverso. Chi ha fatto Postgres SQL? Anche ma è diverso. Ogni database, ogni fornitore database ha inventato un modo con cui poter parlare al proprio database. Alcuni supportano certi tipi di comandi, altri altri, la modalità di autenticazione cambiano, la compressione della connessione è diversa, eccetera, eccetera. JDBC cerca di mettere a fattore comune, standardizzare e nascondere queste differenze, dicendo io ti standardizzo il modo con cui accedi a una base dati, un meccanismo per ottenere la connessione, un meccanismo per inviare le query e un meccanismo per ottenere i risultati di un'interrogazione indietro. Queste sono le tre cose che devo fare. O collegarmi, mandare una query, un pezzo di SQL, cioè tu esegui questo e il database di ritorno mi darà tipicamente una tabella di dati che contiene il risultato di quell'interrogazione. Queste tre cose, attraverso la che ogni database fa in un modo completamente diverso, sono standardizzate, sono astratte, sono nascoste dalla libreria JDBC. Ciò che non nasconde la libreria JDBC, non può farlo, non vuole farlo, non nasconde le varianti del linguaggio SQL. A voi va raccontato nel corso di base dati che SQL è un linguaggio standard, no? che però è una balla, nel senso che sì, c'è uno standard, e poi ci sono le implementazioni dei vari DMS, per cui soprattutto su alcuni aspetti, cioè, perché chiave chiaramente sono implementati molto bene da tutti, ma su alcuni aspetti un pochino più avanzati, per non, per non parlare della gestione delle date, che è un tipico problema su cui cascano tutti gli asmi, e, dei database, e per la gestione dei dati binari, immaginare, memorizzare dati multimediali all'interno del database, beh, i vari fornitori di prodotti si, un pochino si discostano dallo stato. Quindi la stessa cosa, la stessa query che va bene per il MySQL, magari per Postgre va scritta in modo leggermente diverso e per Oracle va scritta in modo ancora leggermente diverso. Perché? Ma Perché tante volte i fornitori di database trovano delle soluzioni a delle esigenze che solo dopo lo standard recepirà. Quindi io oggi fornisco una cosa, anche per onesta e leale concorrenza, fornisco una, una, una capacità che i miei concorrenti non hanno. E quindi estendo il linguaggio SQL per poterti fornire questa cosa. E magari un altro mio concorrente fa la stessa cosa, ma lo estende in un modo leggermente diverso. Quando arriva lo standard, scegli una via, ma poi per compatibilità con l'esistente diventa difficile per te dire ai tuoi clienti che ti hanno seguito, dire sì, ma ti ricordi le applicazioni che hai fatto in quest'anno usando la mia estensione? Beh, devi modificarle tutte perché adesso lo standard è uscito, dobbiamo cambiare idea. E quindi è sempre un po' una rincorsa, no? Ci sono sempre delle piccole varianti, in si chiama di dialetti, si parla di dialetti delle SQL. SQL è una lingua unica, ma fa tante piccole varianti, tante piccole dialetti, estensioni. Su queste cose qui JDBC non fa nulla, nel senso che è responsabilità nostra scrivere una query SQL che sia accettata dal database di riferimento che utilizzeremo. Se pensiamo che la nostra applicazione dovrà in futuro girare, girare su un database diverso, beh dovremo cercare di astenerci il più possibile da usare varianti o dialetti, diciamo, varianti dialettali delle SQL e rimanere sulle parti principali. Questo è il problema di portabilità nostro che si può risolvere in altri modi, ci sono altri modi per farlo, altre librerie tipo JTA Hibernate e cose simili che si mangiano anche questa parte la parte JDBC no si preoccupa della connessioni e dello scambio di informazioni. Come è fatta l'architettura JDBC? Beh, allora, in alto ci sono quattro modi diversi, ma che per noi sono abbastanza tutti equivalenti, e poi noi ne prenderemo uno più semplice. In alto abbiamo un'applicazione. In basso abbiamo il database. In mezzo c'è JDBC. Che è fatto di due parti. C'è una parte che si chiama driver manager e una parte che si chiama driver. Queste figure, queste varie possibilità, una, due, tre e quattro, sono modi diversi di realizzare il driver. La classe driver, vedete qui chiama JDBC Driver in Java puro, JDBC Driver in Java insieme a un middleware, un bridge, un Java parziale con un po' di codice nativo, sono modi diversi di fare il driver. Visto che il driver non lo facciamo noi, non ci interessa molto come è fatto, fissiamoci su questa parte qua, che è la figura più semplice, che tra l'altro è anche quella che coincide con il modo che ha scelto MySQL di implementare questa soluzione. Allora, noi che cosa abbiamo quindi? Abbiamo la nostra applicazione, il nostro programma, il database che gira sul nostro computer o su un altro computer a cui abbiamo accesso, e, abbiamo, e le nostre query di fatto passano attraverso due livelli. C'è cioè, innanzitutto quella che viene chiamata l'API, cioè l'insieme di classi di interfaccia che noi possiamo chiamare, il documento che ci dice quali sono i metodi che possiamo chiamare, queste API sono relative a due classi. Una è due principali, di cui si dipanano le altre. Una è questo famoso driver manager, che è di fatto quello che gestisce le differenze. E offre all'applicazione i metodi da chiamare, ma non sa come implementarli. L'implementazione dei metodi sta dentro questo driver, JDBC driver, che è specifico di ogni singolo database. Per cui troverete JDBC driver per MySQL, che vi fornisce chi? MySQL. JDBC driver per Oracle, JDBC driver per Postgres, JDBC driver per Access, per tutti i database. Ogni fornitore database, se vuole rendere possibile da parte dei programmi Java l'accesso ai propri dati deve fornire una libreria che contenga questo, che implementi questa specifica del JDBC Driver. Quindi il Driver Manager che cosa serve in realtà? Il Driver Manager serve a trovare e a caricare il driver giusto. In teoria l'applicazione non sa qual è il database a cui si collegherà. Passa dell'informazione al driver manager dicendo: Senti, caro driver manager, io ho bisogno di collegarmi a questo database qua. Il driver manager, cercando le classi a cui ha accesso, troverà il driver che è in grado di implementare la comunicazione con quel tipo specifico di database. Questo fa sì che la, il vero lavoro lo faccia tutto il driver. La classe driver è l'unica che conosce i dettagli del protocollo, di come si parla con quello specifico database. Ma quella classe io applicazione non la vedo mai, non la uso mai, non la chiamo mai. L'applicazione vede sempre tutto schermato dietro l'API gestito dal driver manager. Se un domani cambiassi il database a cui mi devo collegare, beh, passerò inizialmente un'informazione diversa al driver manager, lui caricherà una classe driver diversa e quindi si comporterà in modo diverso, ma l'applicazione se tutto va bene, se non ho usato le varianti dialettali delle SQL, eh, continua a funzionare senza congersi Quindi questa è un pochino l'architettura. Noi quello che dovremmo imparare a fare, oltre che usare questo, è aggiungere nei nostri progetti in Eclipse anche il driver Java per JDBC, per MySQL, driver JDBC per MySQL, altrimenti il driver manager mi dirà, eh, tu vuoi collegare il database MySQL, ma io non so dov'è, non so qual è la classe che è capace a farlo, non la trovo e mi darà un errore subito. Quindi questi qua sono i quattro elementi: l'applicazione, il driver manager, il driver vero e proprio e il database. Adesso allora, vediamo in pratica come fa l'applicazione a mettere in moto questo meccanismo. Quindi, i passi principali sono questi sette qua. Adesso li vediamo uno a uno. Dove eh, il punto che ci interessa è il punto 5. Per cioè fare un'interrogazione al in database. Tutto ciò che sta prima e dopo è infrastruttura per poter fare la query. Okay? Quindi il nostro vero obiettivo è sapere. Che so, quanti utenti ci sono nel sistema oppure se la password di questo utente è giusta. Cosa devo fare? Allora, il primo passo è caricare il driver. Il driver è una classe, per noi siamo una classe solo in Java, una, una libreria in Java, poi può contenere delle parti in Java ma è un dettaglio che non ci interessa che deve essere accessibile all'applicazione. Voi dite, ma qual è il problema, scusa? Cioè quando io faccio import di una classe o di un package, ci penserà il loader di Java, quando lancio l'applicazione, a caricare i pezzi che servono dalle librerie di sistema. Perché mai mi parli di caricare? Non ho mai eh, dovuto caricare la classe system.out oppure. No? Eh, la classe list, ho importato il package e quello fa sì che poi in fase di runtime eh, la JVM, la JR, il runtime environment è in grado di trovare le classi. E se non la trova me ne accorgo quando compilo il programma perché la segna in rosso non trova la classe. Qui è più complicato perché la classe driver di cui io ho bisogno che il programma deve caricare non è nota all'applicazione la classe driver jdbc sarà com.mysql si chiamerà com.mysql.jdbc.4.0 all'interno dell'applicazione non, non abbiamo nessun import com.mysql ma non vogliamo, perché tutto lo scopo di GDBC è rendere l'applicazione il più possibile indipendente e agnostica no? rispetto al singolo database. Quindi, ciò che viene fatto a tempo di compilazione, cioè trovare quali sono le librerie che contengono le classi che mi servono, qui non posso fare a tempo di compilazione, perché a tempo di compilazione non so ancora quale sarà il driver che mi serve, e quindi in quale libreria sarà contenuto, dovrò farlo a tempo di esecuzione. Quando il programma parte, devi dire, ok, mi serve questo, eh, questo driver e quindi ti dico dove si trova. Eh, questo, in realtà, è più facile a farsi che a dirsi. Bisogna dire al class loader di Java, che è una classe interna di Java, proprio della per dire, guarda, caso classloader, caricami una classe che si chiama così. Non è fare la new di una classe, è il passo a priori. Trovami all'interno delle librerie qual è la classe che si chiama così. In modo che poi chi ne ha bisogno, da quel momento in avanti, possa creare poi delle istanze di quella classe. Nel nostro caso, usiamo, useremo MySQL come database, e la classe che ci serve, la libreria che comprende su interno il... Eh, driver JDBC si chiama, la MySQL ha chiamato MySQL connector barra j. Poi andiamo a vedere i siti dove si trovano le cose. MySQL connector sono varie connector per collegarsi a MySQL dal linguaggio C, dal linguaggio C sharp, dal, Net, dal linguaggio Java, eccetera, eccetera. Quello per Java si chiama barra j. Si scarica da lì e quando scaricate questo vi dà alla fine dentro lo zip che scaricate una libreria jar, no, jar sono librerie Java, che si chiama MySQL Connector Java numero di versione tale e tali. Noi dobbiamo fare in modo che la nostra applicazione innanzitutto veda questa libreria. E dove la posso mettere questa libreria perché lui la veda? Ho due modi. O la metto dentro le librerie della, di java, vere e proprie, quindi quando voi installate java, la parte jre, che è la macchina virtuale che esegue i programmi, ha una, dove l'avete installato c'è una sottocartella che si chiama lib, qui metto puntini puntini perché poi dipende da dove l'avete installato, le la versioni di windows, eccetera. C'è una sottocartella che si chiama lib. Dentro questa cartella lib ci sono tutte le librerie di sistema. Dentro la cartella lib c'è anche una sottocartella che si chiama exp, Estensioni, che è vuota normalmente e serve per poter mettere voi le vostre librerie che verranno cercate automaticamente. Quindi se volete abilitare, rendere ritrovabile, ricercabile una determinata libreria java da tutti i programmi, da tutte le applicazioni che fate, basta che prendiate il Jar e lo mettete in questa cartella extra, su quel computer. Poi, ovviamente, se il programma lo spostate, l'applicazione lo spostate il progetto su un altro computer, eh, chi è il proprietario dell'altro computer dovrà anche lui aver copiato nella sua cartella di librerie estese eh, quella stessa libreria. L'alternativa è quella di mettere la libreria direttamente dentro il progetto, ma dentro il progetto di Eclipse. fai cioè, copia, trascina dentro il progetto e la metti lì. Così, quando esporti il progetto, quando lui lo compila... La, la incolla dentro. È chiaro che il progetto diventa più grosso perché, oltre alle, tuoi, alle tue classi, ci sono anche quelle di libreria incollate dentro, ma è più portabile perché a quel punto il progetto lo porti a spasso, lo installi su un altro computer e lui dentro ha tutte le librerie che ti servono. Sono due modi diversi. In, in generale, si dice rendere accessibile dal class path, quindi dal percorso di ricerca delle classi, questa libreria. I, All'interno di questa libreria c'è una classe specifica che si chiama com.mysql.jdbc.driver Questo è il nome della classe che ci serve Noi non faremo mai una new di questa classe ma dobbiamo renderla accessibile alle librerie JDBC Come? Con un'istruzione molto semplice Questa qua in rosso class.forname tra virgolette il nome di questa classe questa istruzione qua in rosso dice al class loader, che è la classe che si chiama class che è una classe statica astratta di chiamare il metodo statico for name dicendo caro class loader caricami la classe il cui nome è questo e lui userà i suoi meccanismi per andare a cercare la classe in tutte le librerie Finché non la trova. E se non la trova, è errore. Poi ehm, qui in questo esempio di codice c'è anche un punto new instance, ma in realtà non serve. Serviva nelle versioni di Java precedenti alla 5, quindi non, non usiamo mai. In alcuni casi anche la versione poi questo dipende un po' dalle, dalle singole versioni di Java, in alcuni casi. Anche questo class for name potrebbe essere non, non necessario, perché le versioni più nuove del class loader sono in grado di farselo da sole, di cercarlo da sole. Male non fa. Quindi il, il consiglio è di usare comunque questa istruzione, senza new instance, perché ormai veramente al giorno d'oggi non serve più, eh, all'inizio. Questo non carica la classe, ma semplicemente la trova. Non, non crea nessuna istanza, ma semplicemente la trova. Il driver JDBC. secondo passo 2 il passo 2 è eh, trovare definire, creare una stringa un indirizzo che contiene le informazioni di come e dove si trova il database a cui collegarsi è una stringa formattata in un certo modo che adesso vediamo che spiega al driver manager dov'è il database, che tipo di database è qual è la password per accedere e cose di questo genere questa la devo definire conoscendo qual è appunto il database a cui devo collegarmi e lo stesso, il formato stesso di questa stringa dipende un pochino dal da database a database ok? Ma alla fine il tutto è stato, diciamo così, riassunto in un'unica stringa. Nel caso di MySQL è la stringa fatta in questo modo, sembra ma non lo è un indirizzo web. La chiamano URL lo stesso, ma una stringa che riassume tutte le informazioni che servono per potersi collegare a quel database. Quindi stiamo mettendo insieme due ingredienti, no? uno è il driver che è capace di collegarsi, l'altro è l'informazione di dove sta il server. E come autenticarsi per poter accedere. Questi sono i primi due passi. Preparare il campo. Allora, tutte le stringhe di connessione JDBC iniziano tutte con questi cinque caratteri. JDBC due punti. Tutte per legge. Poi, dopo i due punti, c'è una stringa che dipende, che specifica, perdon, il tipo di database a cui vogliamo collegarci. Nel caso di MySQL si scrive MySQL. Nel caso di Oracle si scrive se non sbaglio OC8, o OC OC9 secondo la versione e ogni altro database ha una sua, un suo identificativo. Questa stringa qua è un'informazione che il driver JDBC espone. Dentro il driver JDBC, dentro la classe driver, c'è un campo statico che dice qual è il tipo di database che io so implementare MySQL. Sì. E quindi è il modo per mettere in corrispondenza, per capire quale driver è in grado di gestire quale connessione. La connessione nel secondo campo ha un pezzo di stringa che dice identifica una tecnologia di database, il driver dice io sono capace di gestire questa tecnologia di database. il driver manager fa due più due e li mette insieme. dice: Allora, se l'utente vuole, se il programmatore vuole accedere a questa. Questo tipo di database mi serve quel driver, quella classe driver lì, le altre eventualmente 20 classi driver non mi servono, anche se sono in libreria, ma non mi servono perché non mi implementano la tecnologia Quindi, JDBC è fisso. Il secondo campo è il tipo di database, per noi che usiamo MySQL sarà sempre quei 5 caratteri lì, MySQL due punti barra barra da qui in poi il formato è variabile, nel senso che i vari fornitori di database specificano in modo diverso il formato con cui devono essere indicate le informazioni successive. Di fatto cosa succede? Succede che da qui in poi il resto della stringa verrà letto direttamente dal driver MySQL, dal driver JDBC specifico, nel nostro caso MySQL. E quindi è il driver che decide, chi ha sviluppato il driver, che decide in che formato sono date le informazioni necessarie. nel caso di MySQL è un formato molto semplice indico la macchina, l'host il server su cui gira il database eventualmente se ho cambiato la porta su cui gira anziché la 3306 l'ho cambiata, indico due punti porta nel caso in cui abbia un'architettura ridondante per cui io ho la stessa database replicato su più macchine che contengono gli stessi dati si usa molto ad alta affidabilità, io posso specificare più host uno dopo l'altro, separati da virgole, e il driver JDBC sceglierà uno di questi e se uno non risponde ne prova un altro. Ma noi non abbiamo architetture di questo genere, quindi per noi semplicemente la componente host sarà semplicemente localhost. Localhost che è il nome che il protocollo IP assegna alla stessa macchina, perché noi faremo girare il database sullo stesso computer su cui gira l'applicazione, che sia il nostro portatile, che sia la macchina del laboratorio. Volendo potremmo collegarci anche a un server esterno che espone una base dati. Per, per scopi di sviluppo di solito il database sta sulla stessa macchina. Quindi per noi sarà JDBC, due punti MySQL, due punti barra barra, sempre. Poi il campo successivo sarà localhost, a meno che non dobbiamo collegare a un server esterno. Poi slash nome del database. Quindi un DBMS è in grado di gestire più database diversi, no? Ricordate in SQL, cioè quando create database, ne crei uno, due, tre, quattro, e poi quando ti colleghi la prima cosa che devi fare è use il nome del database, in modo che da quel momento in avanti usi le tabelle in, uno, in un determinato specifico database o schema che dir si voglia. Guardate, quindi, il DMS può contenere database di varie applicazioni diverse. Noi, quando ci colleghiamo, vogliamo parlare con un, vogliamo usare le informazioni di una specifica database. E lo dobbiamo specificare qua. Slash, al posto di database, scriviamo il nome del database, cioè dizionario, slash dizionario, slash utenti. E poi seguono due altre. Informazioni che sono il nome utente e la password di accesso al server di database. Il database non è che è aperto a tutti, chiunque può leggere e scrivere. Ogni database ha, delle, ha un insieme di utenti che è autorizzato a leggere e scrivere queste tabelle, quindi io devo autenticarmi al database. Lo faccio con una sintassi simile a quella delle URL web, eh, ho un punto interrogativo che inizia un elenco di proprietà e le proprietà tra di loro sono separate dalle commerciali. Quindi, barra database, punto interrogativo, user uguale il mio non utente e commerciale, password uguale la password. Questa è la stringona unica. A questo punto sono pronto per fare il primo passo vero. Cioè, aprire la connessione con il database. Questo è il momento in cui il mio programma Java si mette in contatto col database e apre una connessione attraverso la quale potrò fare tutte le query. Ricordiamoci che lo scopo è vero è fare una query. Per come funziona JDBC una query può essere inviata, i risultati della query possono essere ricevuti solo attraverso una connessione. Immaginiamoci un tubo. Apriamo un tubo che collega l'applicazione al database, una volta che il tubo è aperto, ci posso far viaggiare delle informazioni avanti e indietro. Apriamo questa pipe, questo tubo come? Con un metodo molto semplice getConnection della classe driverManager. Ricordate, driverManager era quella classe che c'era là in alto, non era il driver. Quindi, driverManager è una classe che ha un metodo statico getConnection. quindi non devo fare nessuna new del driverManager al quale passo la stringa di connessione che abbiamo appena costruito concatenando insieme i vari pezzi allora che cosa fa a questo punto il driver manager? il driver manager analizza questa stringa la esamina va a vedere il secondo campo per capire che tipo di database stiamo usando va a cercare tra i propri driver quelli che sono in grado di gestire quel tipo di tecnologia se lo trova lo carica, quindi crea l'istanza del driver JDBC vero e proprio, passa al driver la stringa e dice caro driver MySQL collegati qua a questo server, a questo database con queste credenziali. Il driver ci prova e se il driver ci riesce, il driver, non il driver il driver crea lui l'oggetto connessione, che viene restituita al driver manager, che restituisce l'applicazione. Quindi, se tutto va bene, noi abbiamo in mano un oggetto di tipo connection, java.sql.connection, che è la connessione che il driver vero, che io non ho mai né visto né conosciuto, ma che il driver vero avrà fatto, avrà aperto, colloquiando col server vero. Da qui in avanti tutte le operazioni che voglio fare con quel database devono passare attraverso questo oggetto connessione. Fino a quando non, non deciderò che non mi serve più, e allora chiudo la connessione. Sarà il punto 7, connection.close. Ok? Ovviamente, qua possono saltare fuori decine di cose che non vanno bene, eh? può darsi che abbiamo sbagliato la sintassi della stringa JDBC, e quindi il driver manager ci fa una pernacchia. Può darsi che il driver manager quando cerca il driver non lo trovi perché l'abbiamo messo nel posto sbagliato, non è nelle librerie, non è nelle classi, eccetera. Allora il driver manager ci fa un altro tipo di pernacchia. Sono eccezioni ovviamente le pernacchie. Eh, ehm, può darsi che il driver sia stato caricato ma lui non riesca a collegarsi al server per problemi di rete, di firewall. E allora non ce la fa a collegarsi. Allora il driver genera un'eccezione che il driver manager ci rimbalza su oppure si collega ma la password è sbagliata, oppure si collega ma la password è giusta ma il database non esiste, oppure. Quindi, ogni passo che facciamo nei database va fatto con cautela sapendo che ogni riga che scriviamo può generare può scatenare delle eccezioni. C'è tutta una famiglia di grandi eccezioni che fanno capo a SQL exception che è la madre di tutte le varie altre eccezioni che ovviamente che si ra, guarda che qui devi uscire questa eccezione perché Andare, può andare male, andare male tante cose, sia quando apro la connessione, che quando faccio le query. Quindi devo sempre fare attenzione, quando programmo, a catturare tutte le eccezioni che mi sento. Dal punto di vista pratico, tutto questo lungo discorso si concretizza così. Avendo fatto class.forname, quindi il punto 1, L'istruzione che devo fare è driver manager, vedete che driver manager è java.sql.driver manager punto e tra virgolette la stringa di connessione che ho costruito adesso qua la faccio vedere tutta di fila che contiene tutte le informazioni per potersi collegare se qualcosa va male ci sarà una SQL exception che mi dirà lascia perdere, interrompi, non puoi andare avanti poi dipende dal tipo di errore quindi, finora, dal punto di vista pratico, abbiamo due istruzioni. Class.forname e driverManager.getConnection. Okay? Il resto sono tutti try catch per gestire le eccezioni che sia il forname che il getConnection possono guardarmi. Perché in entrambi i casi il programma Java sta accedendo a risorse esterne. Fornay va a vedere le librerie classpath e il connection va a prendere, va a cercare di collegarsi a un server esterno. Quindi ogni volta che un programma comunica con l'esterno, eh, può succedere di tutto. Gli errori possono sempre esserci. Però la, il succo, diciamo così, è riassunto in queste due istruzioni. Se tutto va bene, che cos'ho in mano? Ho un oggetto di tipo Java.SQL.Connect una connessione che diremo aperta, aperta e funzionante. Quindi finora, proviamo un po' a riassumere, giusto per fare il punto, a livello di diagramma delle classi, noi avevamo la nostra applicazione, qua, che ha parlato con driver manager e gli ha chiesto, get connection, caro driver manager dammi una connessione. Cosa ha fatto il driver manager? Il driver manager ha caricato un driver, può essercene n, ne ha scelto uno, ha caricato quello, il driver a sua volta crea davvero la connessione, è lui che la crea, in realtà lui creerà una, una, una classe, una sottoclasse di connection che è specifica sua, perché quel driver di MySQL crea, avrà bisogno di informazioni che sono diverse dal driver di port ma entrambi implementano l'interfaccia connection. Questo connection in realtà è un'interfaccia, non è una classe. Può poter essere implementata in modi diversi. Quindi il driver crea un oggetto connection, di una classe privata che implementa connection, e fa il giro all'indietro, lo restituisce al driver, il driver restituisce al driver manager che restituisce l'applicazione. Quindi l'application riesce a avere l'oggetto connection alla fine, facendo questa triangolazione col driver manager. Da questo momento in avanti posso usare la connessione. Allora, in un programma questa fase qua la posso fare una volta sola all'inizio. Poi, poi userò le varie. La connessione è aperta e il programma con la Lavorarci facendo cosa? Beh, facendo delle query, delle interrogazioni attraverso quello che è eh, un oggetto che si chiama Statement. Statement è una classe, Java.SQL.Statement, che incapsula una query SQL. Una una, uno Statement è sempre associato a una determinata connessione. Infatti è la connessione stessa che mi dà gli Statement. Connection.CreateStatement. Restituisce un oggetto di tipo statement, quindi atto a contenere un'interrogazione SQL, collegato a quella connessione e quindi in particolare collegato a quel database, a quell'istanza di database che abbiamo appena aperto. Questo è un metodo che troveremo spesso, un pattern che troveremo spesso, fatemi fare una microparentesi. Quando ho bisogno di un oggetto statement, non me lo creo io non faccio statement uguale new statement, ma chiedo la connessione di crearne uno per me. La stessa cosa ho fatto prima, anche se non l'ho notata. Quando ho bisogno di un oggetto connessione, non faccio new connection, ma chiedo al driver manager di crearmi lui una connessione. Questo è un pattern molto usato, si chiama factory method, o factory, pattern factory, come fabbrica, in cui ho un oggetto che fabbrica altri oggetti su ordinazione. Quindi l'oggetto connection, oltre a fare le sue cose, è anche capace a fabbricare degli oggetti statement. Unissima scusami, ma perché mai hai bisogno di una fabbrica di statement quando potresti fare new e farteli da solo? Questo succede perché statement, così come lo era già connection, non è una classe ma un'interfaccia. E quindi non posso crearmi e fare new di un'interfaccia. E perché una non è un'interfaccia eh, un e non è una classe? Ma perché la classe specifica di statement sarà dipendente dal database. L'implementazione di statement di MySQL sarà diversa dall'implementazione di statement di Oracle. Forza, perché devono fare cose diverse parlando con database diverse allora in realtà questo create statement di MySQL mi crea un oggetto che non so se si chiamerà con.mySQL.gtpc.statement o qualcosa del genere appunto .mySQL statement, non lo so perché non lo vedo mai io quel nome che è un oggetto io dico privato ma perché non mi interessa perché non lo vedo che implementa l'interfaccia stessa. Io non potrei mai sapere quale oggetto creare e cosa, e cosa deve ricevere come costruttore. Ma la classe connection che fa parte della stessa libreria sì. Allora io sto delegando la creazione di un oggetto a chi lo sa, a chi sa come deve essere creato. E restituisce un oggetto concreto specifico che aderisce a un'interfaccia pubblica, nota. Questo pattern mi torna comodo tutte le volte che voglio avere un'interfaccia unica e tante implementazioni diverse. L'esercizio di laboratorio dell'altra volta, in piccolo faceva quello. Io avevo un'interfaccia unica che era una lista di stringhe. Poi dentro, di fatto, creavo un array o una linked list, a seconda di, delle necessità. Quindi creavo oggetti concreti diversi, ma dentro una classe di modello, con dei metodi di factory che creavano l'oggetto, e poi però restituivano semplicemente un oggetto di tipo più astratto. List, non a caso un'interfaccia. non è una classe. Quindi questo si trova parecchio. Tutte le volte è il primo grado, il primo passo per dare generalità alle soluzioni. Se voglio un oggetto, ma questo può essere personalizzabile in qualche modo, allora innanzitutto separerò la classe dall'interfaccia, quindi definisco cosa deve fare con l'interfaccia e poi la implemento con una classe e se voglio che queste classi di, di implementazione possano essere diverse, avrò bisogno di un modo di creare, per creare queste classi. Non facendolo fare direttamente l'applicazione, perché ne sa l'applicazione che deve creare. Allora usa una classe intermedia che è un factory D, un costruttore D. Quindi cominciamo a riconoscere questi metodi questi pattern di programmazione anche perché poi magari avremo bisogno di usarli così ci chiediamo perché non si fa mai new ok, allora abbiamo creato uno statement chiuso la, la parentesi abbiamo creato uno statement ci siamo fatti creare la connection, uno statement e a questo punto siamo pronti per mettere dentro lo statement una query specifica scritta in SQL e poi mandata al server eh, io vi racconto questo poi subito dopo vi racconto che non usiamo la classe statement, è una classe un pochino più complicata che si chiama prepared statement per ragioni di sicurezza ma concettualmente sono la stessa cosa, partiamo chiaramente con, con, la, con la, il discorso più semplice e poi lo complichiamo allora ho creato uno statement che è una navetta, che va avanti e indietro, lungo il tubo. Quindi abbiamo detto, abbiamo la connection, collega una pipe, un tubo, che collega l'applicazione al database. A me vengono in mente, non so se avete ancora visto, in alcuni supermercati ci sono i sistemi di posta pneumatica, no? Non l'avete visto, non ci sono ancora. La cassa c'è un tubo che sale, quando vogliamo cambiare le monete, le banconote o quando hanno troppi soldi in cassa, li metto dentro un bussolotto. Questo bussolotto lo infilano in questo tubo, perché c'è un pulsante e via pressione di fatto. Questa prima aria compressa, questo qua viene mandato in cassaforte. Eh, e quindi ci sono questi bussolotti che viaggiano lungo i tubi. A me DBC fa venire in mente quell'analogia. Eh, in cui ho creato la pipe, lo statement è il bussolotto e dentro il bussolotto ci metto la query. E poi lo spedisco. Lo spedisco col metodo execute query che riceve come parametro la stringa SQL da eseguire. Stringa SQL che può essere qualunque. In realtà di metodi execute ce cioè, ne sono diversi, il metodo che si chiama execute query è pensato per eseguire stringhe che iniziano con select. Vedete che SQL si può fare select, insert, update, delete i vari metodi, no? Dell'SQL. Se voglio fare una select, che è il caso più frequente, quello in cui vado a interrogare il database, uso execute query. Eseguo la query data da questa interrogazione che rappresenta sotto forma di stringa e questo execute query restituisce un oggetto di tipo result set. Di nuovo un altro oggetto che mi ha costruito lei. Di tipo java.sql.result set. Il result set è ciò che io ho di ritorno, dice io, cioè, io mando l'interrogazione e mi ritorno il result set. Il result set è il risultato dell'interrogazione. Allora, vediamo un attimo: siamo qui. L'applicazione a questo punto ha la connection e ha chiesto get statement. Quindi, ha un oggetto di tipo statement. E allora, l'applicazione passa allo statement una query. Lo statement restituisce un result set e lo restituisce, crea un result set e lo passa all'applicazione. Che a questo punto lo può usare. E può usare l'oggetto result set per ottenere i risultati che gli servono. Eh, L'esempio è questo. Supponiamo di avere una query di questo tipo qui, ad esempio, scegli la colonna 1, colonna 3 della tabella, qualche tabella, a un certo punto abbiamo costruito lo statement prima, facendocelo dare dalla connection, connection.createStatement. .quest Su questo oggetto statement chiediamo execute query di questa query qua, questa stringa. Se tutto va bene, perché di nuovo qua gli errori e le eccezioni possono essere a valanga, perché può essere sbagliata la sintassi, può essere sbagliato il nome delle colonne, può essere caduta la connessione nel frattempo, tutto quello che volete può andare storto, ma se nulla per caso va storto, questa query viene eseguita e eh, se la SQL non è un'opinione, il risultato di questa query è una tabella che ha tre colonne e un numero di righe variabile tra 0 e 50 miliardi. Non sappiamo. Dalla struttura di questa query so che avrà tre colonne che si chiama con 1, con 2, con 3. Quante righe avrà? Non lo so, magari 0. Magari invece miliardi. Questa tabella viene in qualche modo incapsulata dentro la salsetta. Eh, questo è ciò che fa execute query, se voglio fare una select, quindi estrarre dei dati. Per le, gli altri verbi SQL, quindi per insert, update e delete, invece c'è un metodo che si chiama execute update. Cioè l'execute query interroga senza mai modificare. Execute update modifica il contenuto del database. E modificare può dire aggiungere, cancellare o modificare o aggiornare qualcosa che esiste. Quindi insert il tabello. Vedete la differenza? Perché la differenza? Ma la differenza è principalmente nel dato ritornato. L'executeQuery query restituisce un result set, cioè la tabella dei risultati. Mentre l'execute update restituisce solo un int. Perché visto che non interroga dei dati, ma ne modifica, non deve ritornare al risultato, non ha nessun risultato da ritornare. Mi un numero intero che è il numero di record modificati, il numero di righe modificate. Quindi, se io faccio un insert di un elemento, mi aspetto che ritorni 1, l'execute update, per dire ho aggiunto una riga. Se invece faccio un update, che può avere un where generico, magari aggiorna 20 record insieme, allora mi istituisce 20, mi dice quanti record ha modificato. Zero se no non modifica nessuno. Poi in realtà sono entrambi i casi particolari di una più generica execute che serve per eh, eseguire qualunque tipo di statement SQL. Che noi non useremo praticamente mai. Oh, io sto limitando tutto l'SQL a quattro comandi. Ok, insert, update, delete e select. Dove delete lo useremo. Meno possibile. Tutto il resto di SQL, Create Table, Alter Table, Create Database, insomma, non ci interessa nel 99% dei casi. Un'applicazione lavora su un database che è già fatto. Il database è già fatto, le tabelle sono già fatte, le righe delle tabelle sono già definite, i tipi di dati sono già definiti, i trigger, le chiavi esterne, sono già tutti definiti. La parte dell'SQL, ricordate benissimo che l'SQL si divide in DDL e in DML. Data Definition Language, che è una parte di istruzione per definire lo schema dei dati, e Data Manipulation Language. Okay? A noi interessa solo il Data Manipulation Language. A schema definito modifichiamo i dati, o li leggiamo, o li scriviamo. E come li definiamo invece i dati? Beh, li definiamo con i programmini interattivi, no? graficamente, interattivamente e poi avremo un database e l'applicazione la da su. Quindi, dall'applicazione Java non useremo mai nessun metodo del DDL. Non ha quasi senso. A meno che il nostro programma Java non sia fatto per gestire il database. Ok. Allora, supponiamo di aver fatto un'interrogazione, di voler sapere qualcosa. E quindi si è il mio Allora, concettualmente il set è la tabella dei risultati. Ma visto che una tabella dei risultati può avere potenzialmente 10 miliardi di righe, sarebbe abbastanza inefficiente che il metodo execute query mi ritornasse indietro 8 terabyte di roba. No? Tutti insieme, tutti di botto. Eh, mi strozza immediatamente la connessione di rete tra me e il database e mi fa esplodere la memoria del mio programma Java. No? Allora chi ha pensato all'interfaccia di DBC ha detto sì, io ti do tutti i dati, ma te li do un po' per volta. Anzi, uno per volta. Per non farti scoppiare né la connessione, dati, né la memoria. Poi magari di nascosto anziché uno per volta ne legge mille per volta perché così è più efficiente, ma noi non lo vediamo. Quindi il set di fatto non mi dà la tabella dei risultati, ma mi dà una finestra sulla tabella dei risultati. Quello che si chiama un cursore sulla tabella dei risultati. Quindi immaginate di avere una tabella con tante righe con risultati. Questa tabella è tutta oscurata, non la vedete. Sapete che c'è ma non la vedete? Tranne una riga. Una riga trasparente, la potete vedere. E quindi potete leggere in ogni momento solamente i dati che stanno su una sola riga della tabella. Poi, questa riga la potete spostare avanti e indietro. Quindi posizionare il cursore su altre righe successive o su altre righe precedenti. Ma in ogni istante di tempo voi vedete una riga sola. Quindi avremo due serie di metodi. Una per spostare il cursore avanti e indietro, e l'altra per andare a leggere i campi corrispondenti ai valori della riga corrente, della riga su cui attualmente è posizionato il cursore. Sul result set posso fare queste due cose, sull'oggetto result set che è appunto mi implementa una finestra su una tabella virtualmente illimitata o molto grande, posso fare questi due tipi di operazioni. Allora, il metodo più semplice è il metodo next che Prendo il cursore e lo sposto sulla riga successiva, se sulla 1, ma sulla 2, se sulla 2, ma sulla 3, Se sulla 3, ma sulla 4 e così via, fin tanto che ci sono righe. E altri, gli altri metodi sono metodi che mi permettono di ottenere i valori delle colonne per la riga correntemente, attualmente selezionata dal cursore. E sono tutti metodi che si GET specializzati sul tipo di dati che voglio leggere. Quindi, se sulla terza colonna c'è un intero, userò getInt per farvi restituire quel valore come intero. Se sulla quinta colonna c'è una stringa, userò getString. Se sull'ottava colonna c'è una data, userò getDate. E così. Qui poi avremo il problema dei tipi di dato Java, in cui memorizzare i valori, e i tipi di dato SQL con cui questi dati sono rappresentati nel database. c'è un po' di mismatch, no? sempre qualche cosa che stringa. Ma questa conversione di tipo viene fatta proprio da questi metodi get. Quindi di fatto vedetela così, ho una tabella, il cursore parte, qui la chiamata della riga 0, c'è cioè una riga che non esiste il risultato set è questa tabella in generale e poi man mano sposto il cursore sulla riga 1 leggo i dati della riga 1 poi lo sposto sulla riga 2, leggo i dati della riga 2 e così via e per leggere i dati appunto si fa con i metodi get specificando il tipo xxx e il tipo di dato che mi interessa e questi metodi sono entrambi overloaded in due modi diversi ciascuno di questi metodi gli posso passare l'indice di colonna quindi la terza colonna o il nome della colonna quindi in questo caso si chiamavano col 1, col 2, col 3, l'indice, l'indice, colonna 1, colonna 2, si chiamano 1, 2, 3. Questi indici oppure posso passare direttamente la stringa col 1, username, password, cioè il nome della colonna che mi arriva al database. A livello di consiglio conviene sempre usare la stringa perché così il nome della colonna è univoco. Se poi qualcuno mi modificasse la query per cui si invertono le colonne o cambia l'ordine con cui vengono presentate le colonne. E la, se vado per numero di colonna, sto andando a pescare le cose sbagliate. Quello che prima era una colonna, poi è nella quarta, se ho usato il nome la vado a trovare. Se uso quattro, eh, leggerò ciò che si trova nella quarta colonna, che è magari è diversa da prima. Questo soprattutto se facciamo un query tipo select asterisco. Asterisco mi dà tutti i campi della colonna, ma l'ordine è l'ordine quello in cui lo dichiarate. Ma se uno poi aggiunge un campo alla tabella, e allora vuol dire che raggiunge in una certa posizione e gli altri si spostano in giù di uno. Quindi accedere per ordine, per numero di colonna, è poco robusto rispetto alle evoluzioni della base dati. Visto che noi ci mettiamo sempre come obiettivo quello che se qualche pezzo della nostra applicazione viene modificato, viene aggiornato, gli altri pezzi possibilmente non devono cambiare, allora è meglio andare per nome di colonna piuttosto che per ordine della colonna bisogna scrivere qualche carattere in più, ma alla fine lo fai una volta sola e non ci pensi più. Allora, questo per accedere ai campi. Per spostare il cursore, dicevo il metodo più utilizzato, e poi sempre si usa solo questo, è il metodo next, cioè da una riga mi passa la riga. successiva. Banale da capire, l'unica cosa a cui bisogna fare attenzione è la posizione iniziale del cursore qual è? Allora, la specifica di DPC ci dice che un result set viene inizializzato con il cursore inizialmente posizionato, c'è scritto qua prima della prima riga chi dice, ma scusami, hai bevuto? perché non sulla prima riga ma prima della prima riga? innanzitutto cosa vuol dire prima della prima riga? immaginiamoci questa tabella il cursore non è sulla prima riga, ma è nello spazio vuoto che la precede, nel nulla. Quindi, inizialmente, la finestra è una finestra sul nulla. Nulla nel senso che si è a di far get che si dice nulla. Quindi, per poter leggere dei dati, per poter leggere la prima riga dei dati, dovrò fare next e poi leggo. Quindi devo fare un primo next a vuoto. Voi mi dite, ma perché era un che hanno fatto così? No, perché non potevano dire che il cursore inizialmente è posizionato sulla prima riga per il semplice fatto che io non so se c'è una prima riga, perché magari la select mi restituisce zero riga. Allora, se ho zero riga, come faccio a dire che il cursore è sulla riga 1, che non c'è la riga 1? E allora, per dare una definizione, una modo generale di, di affrontare le cose, hanno detto vabbè noi ci mettiamo prima dell'eventuale prima riga, faccio next, se c'è mi trovo sulla prima riga, se non c'è allora, mi troverò di nuovo nel nulla, ma la posizione iniziale è sempre quella. Quindi, result set, inizialmente il cursore è posizionato fuori dalla tabella, chiamo next e mi dà la prima riga. Get, get, get, get mi dai i campi di quella riga, next, seconda riga. Get, get, get, get, get mi dai campi della seconda riga. Um, poi, sempre per gestire il cursore, ho altri metodi, servizi più semplici, ad esempio ho dei metodi che interrogano la posizione attuale del cursore. Sei sulla prima riga? Sei prima della prima riga? Sei sull'ultima riga? sei dopo l'ultima riga, perché così come c'è la riga prima della prima, ci sarà anche quella dopo l'ultima, che sono righe vuote. Per cui quando il next oltrepassa l'ultima riga, this after last diventa vero e mi dice che praticamente ho finito di leggere tutti i dati. Ho già letto l'ultima riga, sono ancora andato avanti e mi sono accorto che non c'è nulla. E così come ci sono i metodi di movimento oltre al next, Vai alla prima riga, vai all'ultima riga, vai prima della prima, vai dopo l'ultima, vai alla riga 27, spostati di sette righe in avanti o indietro, torna indietro di una riga. Con casi particolari, di solito lo scorriamo dall'alto verso il basso. Risultati. Notate la differenza tra before, first e first. Una è void e l'altra è boolean. La differenza è che posizionare il cursore prima della prima riga si può sempre fare. Posizionare il cursore sulla prima riga si può fare o no a seconda che ci sia o no una prima riga. E quindi il dettore un boolean, true false, che dice ci sono riuscito o non ci sono riuscito. Perché c'è sempre il caso del result set con zero righe che mi, sem mi complica sempre la vita, mi fa sempre inciampare, però lo devo gestire. Quindi in pratica cosa faccio? Vabbè, ricordiamo connection, poi dalla connessione create statement, lo statement execute query mi dà result set e finalmente il result set lo vado a srotolare in un, normalmente in un ciclo e la forma compatta di solito è questa while result set.next elabora i dati elaborare i dati significa fare result set.getstring get int get date, delle varie colonne qui per brevità perché sono un un 2-3 ma se no bisognerebbe mettere i nomi delle colonne allora ricordiamoci come funziona il while il while valuta la condizione prima di eseguire il corpo. Quindi quando arrivo qui, esaltate, è posizionato, il cursore è posizionato prima della prima riga. Poi chiamo il metodo next, lo chiamo prima di leggere i dati. Beh, bene, giusto, perché così mi posiziono sulla prima riga. Quindi, di fatto, nel valutare questa condizione, ho chiamato next una volta e il cursore è andato dalla riga prima della prima alla vera riga prima. Alla vera prima riga. Quando sono sulla vera prima riga, faccio get, get, get, per estrarre i valori della prima riga. Chiuso la graffa, torno su, richiamo next, imposto sulla seconda riga e vado avanti così. Il metodo next restituisce true, fin tanto che ci sono righe. Restituisce false quando la riga successiva non c'è più. E quindi, quando sono sull'ultima riga, quando ho finito di leggere l'ultima riga, tornerò sopra, chiamerò il metodo NEXT, ma ero già sull'ultima riga, il cursore si sposterà sulla riga dopo l'ultima e restituisce FALSE il metodo NEXT il metodo NEXT restituisce FALSE e quindi esco dal ciclo while. quindi queste stranezze sulla riga prima della prima eccetera alla fine sono un vantaggio nostro perché con un ciclo semplice così riusciamo esattamente a scandire le righe senza preoccuparci, senza gestire come caso particolare nella prima e nell'ultima No, viene fatto tutto da, da, questo, da come funziona il next. Nel caso in cui il result set avesse veramente zero risultati, ebbè, semplicemente il cursore passa dalla riga prima della prima alla riga dopo l'ultima, perché il metodo non c'era. Ce e quindi next, la prima volta che lo chiamo, è già falso. Restituisce già un valore falso, quindi in questo while non ci entro manco una volta. Tutto funziona. Ci vuole un po' per convincerci che funzioni, ma funziona. E quindi ho usato, in questo caso ho usato i in modo banale, cioè le stampate sulla console. <coughs> Però li posso usare nella mia applicazione e fare caricarli dentro una lista, mostrarli sul, sull'interfaccia utente, quello che preferiamo. Questa slide e quella successiva leggiamo questa perché è leggibile, l'altra invece è più piccola, ci dice il lavoro che viene fatto dai metodi GET. E dice, guarda, tu hai dei tipi di dato con cui hai costruito le colonne del tuo database. Varchar, no? ricorderete che c'era il tipo che si chiamava Varchar, ci sono degli integer, ci sono dei double, ci sono dei date, time, eccetera. Questi sono i tipi, a sinistra, SQL, anzi i tipi MySQL che sono uguali a quelle delle SQL, più ce n'è qualcuno un po' diverso. Questi tipi possono essere convertiti nei seguenti tipi Java. Quindi se ho un char o un varchar lo posso convertire in string. Se ho un double lo posso convertire in double, ma anche in string, ma anche in integer. E Ovviamente se lo converto in integer perderò la parte frazionaria, eccetera. Però queste sono le conversioni lecite che il driver MySQL ci permette di fare. Se tentiamo di fare una conversione che non è prevista da questa tabella, in regalo avremo un'eccezione da parte del driver quando, facciamo, quando chiamiamo il metodo get. Però è nostro interesse è ovviamente mappare i tipi il meglio possibile. Vedete, string va bene sempre per tutte le stagioni. Qualunque dato si può leggere come string. È vero che se tu leggi una data come string, poi sono tutti fatti tuoi convertirla, a capire cosa c'è scritto dentro. Se invece la prendi come oggetto date, ce l'hai già più comodo. Sulle date faremo poi dei discorsi a parte, il giorno che abbiamo, ci portiamo i fazzoletti per piangere insieme. Perché i dati sono complicati di per sé, in più l'oggetto date che viene restituito, non illudetevi, non è java.util.date, è java.sql.date, è diverso è un'altra cosa quindi bisogna a sua volta convertirla per poter usare le funzioni di calendario ma piangiamo un po' insieme beh. vabbè, questa è una tabella più ampia ma meno leggibile che è di fatto di nuovo è una tabella di corrispondenza tra i tipi SQL e i tipi Java e i metodi GET che possiamo chiamare vabbè, abbiamo finito nel senso che a questo punto abbiamo fatto, eseguito l'interrogazione e abbiamo consumato il risultato. Quella tabella lì, il result set, eh? allora ricordiamoci, il result set non mi manda l'intera tabella ma me ne manda una riga per volta, ma l'intera tabella rimane comunque sempre memorizzata, l'intera tabella dei risultati, rimane memorizzata dentro il database. Perché il database ha una connessione aperta su cui c'è uno statement attivo, c'è un result set che punta a quel risultato, e quindi il database si deve tenere traccia della tabella in modo da potermi dare le righe che mi servono andando avanti e dietro con il corso. Quando io applicazione non ho più bisogno di interrogare quel result set, è buona norma chiamare il metodo close. Per dire al database, guarda caro database, tu hai fatto tanta fatica, ti sei fatto tutte le tue join, le tue select per tirare fuori questi dati, io, io ho letto la parte che mi serviva, non mi serve più. Quindi tutte le strutture dati, gli indici, eccetera, che hai usato per fare questa query, libera pure la memoria. Ok? Non mi serve più, e quindi per gentilezza ti dico che non mi serve più e poi libero la memoria. Sulla stessa connessione, invece posso lanciare, creare altri Statement e ciascuno statement avrà il suo result set associato. Quindi io ho aperto la connessione. Alla connessione posso chiedere di creare tanti statement, per ciascuno di questi statement eseguo una query e questa query avrà il suo result set associato. Posso creare quanti voglio, devo ricordarmi solo di chiudere il result set perché altrimenti il database non lo sa e ogni volta che creo un nuovo statement lui pensa che mi serva ancora, quindi accumula, diciamo così, in memoria, tutti i risultati di tutte le query che gli ho mandato. E prima o poi poi si lamenta, si rallenta e poi darà errore perché non c'è finito la memoria. di Quindi, quando ho finito di usare un result set, qui, tipicamente, dove lo metto questo close eh, dopo questo ciclo while? Ho letto tutto, ho fatto tutto ciò che dovevo fare, lì per il result set. Ma la connessione rimane aperta quando poi non avrò più bisogno neppure della connessione. Posso chiamare un metodo close sull'oggetto connection. Connection.close e non siamo più parenti. E l'applicazione e il database si scollegano e si dimenticano uno dell'altro. Ovviamente, quando ho chiuso la connessione, non potrò più creare più nessuno statement, fare più nessuna query, eccetera, a meno di non riaprire nuovamente la connessione. Okay. Questi sono i passi, l'abbiamo fatta lunga per cercare di capire i vari passaggi, alla fine però a livello di codice effettivamente è abbastanza stringato, no? si parla di 5-6 istruzioni più tutta la gestione delle eccezioni che c'è intorno, che quella lì è pesante e antipatica ma è, è doverosa. Allora, partiamo da qui, dopo l'intervallo, per fare un esempio in cui interroghiamo, vediamo di tirare su un database, importarlo, vediamo l'aspetto pratico di tutti questi passaggi. Ci prendiamo un quarto d'ora?